Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo un tutorial su come installare le mod, nello specifico per assetto course ed automobilista. Perché questo tipo di tutorial molto basico? Perché Roberto eh, mi ha contattato via la pagina ufficiale di SimDrivers su Facebook chiedendomi una mano perché eh, le sue conoscenze informatiche sono limitate venendo lui dal mondo delle console. Quindi, eh, come sapete, mi piace rispondere alle vostre richieste anche se probabilmente la stragrande maggioranza di voi non troverà eh, uti utile questo tutorial perché sarà veramente basico. Però, siccome non tutti abbiamo le stesse conoscenze e bisogna eh, dare una mano a chi ne ha bisogno, sono qui apposta per dare una mano a Roberto e per tutti quelli che hanno difficoltà ad installare le mod. Eh, Roberto, parto dal presupposto che comunque tu sappia cosa vuol dire eh, scompattare un file ed utilizzare file eh, programmi del tipo un zip, winrar ed altri che si occupano di comprimere e eh, scompattare i file. Se così non fosse, cioè che questi presupposti non ci fossero, non esitare a lasciarmi un commento, eh, magari ti spiegherò via commento come si fa e come si usa e a cosa serve. Quindi per fare un esempio concreto io ho scaricato eh, delle mod per Assetto Corsa e per Automobilista. Comincerei subito con Assetto Corsa ed ho scaricato eh, una skin, un'applicazione, un tracciato ed un'auto. Ed un Quindi la prima cosa da fare è sicuramente scompattare tutti questi file in una eh, cartella eh, separata eh, naturalmente. Quindi, Uh, il pc sta elaborando e sta creando uh, come gli ho chiesto una cartella per ogni singola mod quindi cominciamo dal tracciato e troviamo che uh, il pc ha, il sistema diciamo, ha creato uh, delle sottocartelle e nello specifico quello che ci interessa sapere è quello che dobbiamo andare a installare quindi la struttura di tutte le mod è indicata dal nome della cartella e sotto questo nome della cartella che indica proprio la mod e in questo caso si chiama l'Igneres quindi è un tracciato che ho scaricato basta cliccarci sopra e vedere la struttura dove c'è la presenza della IA eh, data, eh, UI e il, la map quindi questa è la struttura che ci interessa ed è questa che dovremmo andare ad installare come si fa per installare? è molto semplice prima di tutto bisogna andare a localizzare dov'è che è installato assetto corsa e dove bisogna installarlo al 99% dei casi si installa nello stesso posto come faccio io per sapere dove è installato assetto corsa? allora in informatica cioè, nel mondo del pc basterebbe fare tasto destro sull'icona proprietà e trova destinazione ma siccome sono eh, icone eh, linkate direttamente con un codice che attiva il gioco tramite steam non, eh, non esiste questa funzione allora come faccio? è molto semplice o lo sai, come diciamo il 90% delle persone lo sa oppure semplicemente apri steam vai su assetto corsa tasto destro, proprietà, quindi vai su file locali e quindi sfoglia file locali e si apre la cartella di dove è esattamente installato il eh, nostro assetto corsa, se tu ci clicchi sopra qua nella barra degli indirizzi vedi proprio il percorso eh, specifico, quindi per me di steam, steam app common assetto corsa. Torniamo quindi alla nostra cartella eh, dei, delle mod, quindi ricontrolliamo, la struttura è quella buona, faccio tasto destro, taglia, questo la metto giù e torno sulla cartella assetto corsa. E dove devo installarla? Sarà sempre allo stesso posto, quindi si cerca content, clicco due volte, track, perché sono circuiti e qui basta incollarlo e avremo il nostro tracciato. Poi andremo a verificare che tutto sia funzionante. Stesso discorso, io mi rimetto sempre sulla cartella principale di Assetto Corsa, così ti faccio capire, quindi vado su Mod, torno su Assetto Corsa e quindi vado a installarmi questa. Eh, quest auto. quindi è la McLaren MP422V eh, versione 1.0 e qui ci sono un sacco di, di cartelle, quindi qua c'è un readme, un wallpapers, i template per poterla modificare, ci sono i, le, le ruote, le gomme che si possono eh, opzionali che si possono cambiare oppure andare dove ci interessa i file di assetto corsa e qui come molti modder fanno ti indicano eh, praticamente dove devi andare a installarlo infatti qua dice guarda che dalla cartella principale vai su content quindi tutti, tutte queste cartelle qua le devi andare a copiare direttamente nel eh, nella cartella principale di assetto corsa, allora io lo faccio così cioè seleziono tutto taglio e incollo direttamente qui su assetto corsa e faccio sovrascrivi e si installa tutto però per farti capire bene li facciamo a una alla volta d'accordo? così eh, lo capiamo meglio allora siamo sotto content di, dei file di, di quest'auto quindi andiamo su Cars, quindi qua c'è il nome dell'auto dell quindi vediamo che ci sono tutte le sottocartelle con i logo eccetera eccetera quindi sappiamo che questa cartella qua che dobbiamo quindi facciamo taglia quindi tasto destro, taglia andiamo sempre nella cartella di assetto corsa quindi content questa volta invece di fare tra tracks andiamo su Cars e incolliamo qui mi dice vuoi sostituire? sì perché l'avevo già installata questa qua, quindi torniamo sempre su assetto corsa, sempre sulla cartella delle mod questa volta però ci andiamo a selezionare drivers, perché sicuramente ci sono, quindi qua facciamo taglia andiamo sotto la cartella assetto corsa, content drivers driver incolla siccome l'avevo installata è già presente io la, la, la ricopio, quindi sempre su assetto corsa questa volta però andiamo su fonts questo qua è praticamente la tipologia di grafica della scrittura, cioè dei, dei numeri delle lettere che si troveranno sul display quindi sempre pre taglia quindi uh, assetto corsa, content e quindi font che è qua, incolla e qui sempre, siccome l'avevo installato quindi torniamo sempre per, per avere l'albero della struttura delle cartelle uh, di assetto corsa, per sapere bene dove siamo situati, torniamo sempre nella cartella principale quindi uh, torniamo alle mod che ho scaricato, quindi abbiamo messo il tracciato, abbiamo messo L'auto, andiamo ad installare un'applicazione e qui, eh, sempre lo stesso discorso, si va sulla cartella principale. No, scusate, ci sono applicazioni Python ProTiers. Questo è dove dobbiamo eh, installare questa applicazione. Come, vedete, come vedi, qua QProTiers si va sotto sempre la cartella principale APPS, che vuol dire applicazioni, e Python. Quindi io vado questo qua è la mia struttura principale, quindi faccio appps python, incolla e me lo sta facendo, sono 1800 file, cards card mod img, questo qua fa parte appunto della, delle applicazioni quindi torniamo eh, nella cartella delle mod ci mancherebbe la skin la mosaico per la 488 GTB, quindi faccio taglia e vado a cercare l'auto nella cartella eh, appunto dell'auto alla quale devo installare questa skin, quindi vado sempre su content cars e quindi vado a cercare la KS488GTB. KS 488 GTB. Ferrari, eccola qua e quindi sotto la cartella skins la incollo quindi adesso andiamo a eh, vedere se è tutto installato per bene bene ci ritroviamo nel menu principale di assetto corsa quindi c'è una cosa da fare soprattutto quando si installa anzi solo quando si installa eh, un'applicazione è quella di, di attivarla e come si fa? basta andare su opzioni quindi su generale e scorre finché si arriva qui ai moduli Wii, o meglio le applicazioni e noi abbiamo installato Pro Tire e che è qua e io l'avevo già selezionato se tolgo la spunta non me lo ritroverò nel, nel gioco quindi basta fare la spunta e quindi andiamo a provare eh, tutto quello che abbiamo installato quindi la 488GTB dove cavolo è? eccola qua quindi posso andare a selezionarmi la skin mosaico che è qua quindi mi vado a selezionare il circuito lineare che è qui l'auto la proveremo dopo e facciamo partire il gioco ecco qua skin installata e come vedete ho già attivato l'applicazione e quindi posso anche skin e quindi abbiamo verificato che tutto funziona sia l'applicazione la skin e adesso andiamo a provare anche l'altra macchina quindi ho selezionato il marchio del, del modder la macchina è questa qua quindi funziona l'ho già testata inutile ritornare in pista e passerei a come si installano le mod per automobilista ok allora siamo dentro eh, la cartella eh, dedicata alle mod di automobilista il principio è sempre lo stesso estrarre i file in cartella a parte quindi lasciamo che il pc li estragga e intanto possiamo andare su steam quindi automobilista fare proprietà file locali sfoglia file locali e questa ce la mettiamo da parte e andiamo a vedere cosa c'è in queste cartelle quindi io ho scaricato una Toyota Supra e una VRX eh, Rallycross Supercar quindi iniziamo dalla Toyota ma il principio è sempre lo stesso e qui eh, il mod è stato bravissimo ci ha detto guarda che devi incollare tutto quello che c'è qua dentro sotto game data e quindi io che faccio? Beh, Series è la stessa cosa quindi io che faccio? mi copio oppure taglio vado su automobilista e vado no, ho fatto una capolata facciamola facciamo una alla volta game data, copia quindi automobilista ah, tecnicamente potrei aprirle e farle come ho fatto con assetto corsa ma per fare più rapidamente basta fare incolla se ci apro non è che mi ha solo copiato quello che mi interessava e possiamo andare anche a, a a guardarlo, se vado su Shared vado su Toyota e torno su Game Data e faccio Shared Toyota, mi ritrovo i miei file. Quindi torno sulla cartella principale perché c'è un'altra cartella che bisogna installare ed è Siris. Quindi basta prendere copia, andare su Automobilista Siris. Tanto basterebbe andare a guardare qua dentro. Io faccio incolla se trovo per data anzi posso fare che fatto se posso fare anche meglio basta fare copia incolla e vedere che i file sono presenti quindi qua la sopra è già installata andiamo a verificarla bene ci ritroviamo su automobilista e come vedete qui la serie supra è presente eh, basta andare su test come vedete la vedete qua basta fare showroom qui avete la toyota supra quindi l'installazione è andata a buon fine ok ragazzi abbiamo fatto il giro di come si installano le mod per assetto corsa addirittura assetto corsa abbiamo visto tutto quello che si può installare su automobilista come si installano le auto eh, se avete difficoltà, domande, richieste in merito a questo argomento non esitate a lasciarmi un commento qui sotto, eh, se il video vi è piaciuto mh, lasciatemi un pollice in su come al solito, eh, se non l'avete già fatto ragazzi iscrivetevi al canale tanto è gratuito, eh, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per avermi seguito, da Fabris è tutto, ciao!